Benvenuti, sono Maurizio Poli, abbiamo appena trascorso il Natale e siamo qui a aspettare il 2022, ma restate ancora con voi e oggi una bellissima puntata, parliamo di un argomento a me caro come tutte le imprese, tutte le aziende, ma in questo è settore, un settore particolarissimo che poi è stato un po' dimenticato dal punto di vista del, del focus, e del, del, del, delle telecamere concentrate. Parliamo di agricoltura, di biodiversità, di energie, di rinnovabili, tutto questo bellissimo mondo. Eh, però do il benvenuto subito agli ospiti, ben tanto saluto Giusy, buongiorno Giusy. Buongiorno, benvenuti. Un bel settore questo dell'agricoltura, Giusy? Sì, lo sai che è sempre il mio preferito. E eh, lo so, <ride> eh, c'è stato lo zampino della Giusy per quanto riguarda questo aspetto qui. Presento subito gli ospiti, eh, fianco a me abbiamo Oscar Scarmana, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, un imprenditore agricolo di Remedello con una grande esperienza nel settore dei fondi e delle assicurazioni, presidente di gestifondo e impresa e del consorzio AgriDifesa Italia, ho detto tutto. Invece qua abbiamo il piacere di avere Guido Renghi, il dottor Guido Renghi, titolare di azienda agricola, commercialista, neopresidente della Federazione regionale Bioeconomia e Confagricoltura e consigliere di Confagricoltura a Brescia. Buongiorno, Benvenuti, grazie, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi. Ce l'ho fatta dire tutti i vostri <ride> incarichi, <ride> che <problema>. mamma mia! <ride> Però ringrazio Però fondamentalmente. meno male, bella questo aspetto, questa precisazione. Ringraziamo il, presidente che, il vostro presidente, lo salutiamo. Garbelli, Che ci ha dato questa opportunità, mi ha spedito i suoi bracci destri direttamente qua in, in, in trasmissione. Per parlare di agricoltura un piccolo focus in questa trasmissione che ha così la piccola ambizione di chiamarsi Restart, oltre alla crisi di classe italiano, quindi Restart anche in agricoltura, cosa dici? Ma, eh, diciamo che l'agricoltura, come, come ha detto lei, è stato un settore che magari che è sempre un po' sempre sulla bocca di tutti, però crediamo poco conosciuto da tutti. E un aspetto fondamentale credo che l'agricoltura in questo periodo, in questo momento particolare che stiamo vivendo in questa pandemia. Ecco, quello che è fondamentale è che sugli scaffali non è mai mancato niente. Sugli scaffali dei nostri supermercati, su tutti i nostri negozi piccoli e grandi, qualsiasi di noi è che è andato a prendere i beni necessari li ha sempre trovati. Quindi i dolci, le farine la farina per fare il dolce, la pasta, eccetera, c'è sempre stato. C'è sempre stato, c'è sempre stato. E questo credo che sia un valore fondamentale. Una cosa fondamentale, facciamo l'esempio, chi avrebbe detto due anni fa che le aziende si fermavano, parlo di aziende industriali, perché mancavano i microchip, mancavano delle piccole, perché qui abbiamo, si è fermato. Ecco, in agricoltura questo non è successo. E magari è scontato dirlo, però è la realtà. Credo che questo sia stato uno sforzo che noi agricoltori, che tutto il sistema agricolo ha fatto e credo che abbia portato quella sicurezza e quella tranquillità a tutta la nostra popolazione. Bello questo aspetto qui, molto bello quello che stai dicendo per quanto riguarda anche il sostegno, perché di cibo parliamo, di buon cibo. Voi parlate sempre, il vostro slogan è coltiviamo, coltiviamo il... il futuro. Quindi Credo coltivate il futuro voi. Noi coltiviamo il futuro su tutti, su tutti gli aspetti, coltiviamo il futuro per garantire quello che è la, la, il cibo, quindi l'alimento, la famosa dieta mediterranea, tutto quello che si parla attorno a questa cosa, ma garantiamo anche il futuro, quello che sarà la nostra sfida futura, che è la sostenibilità. La sostenibilità anche nel settore dell'agricoltura perché diventerà fondamentale nel futuro. Però noi colleghiamo alla sostenibilità un'altra parola. Una sostenibilità sostenibile, perché non c'è sostenibilità se non c'è impresa e fare impresa vuol dire che l'impresa deve fare anche reddito. Allora adesso non facciamo, come dicono quelli bravi Giusi, green greenwashing, cioè del, del bilancio, o parliamo solamente di queste cose, eh, per puro marketing, ma qui c'è sì, la sostanza. è una questione di etichetta, non è una questione di etichetta, è una questione di sostanza assolutamente importante, soprattutto perché l'agricoltura è quell'attività economica che ha stretto contatto con, con l'ambiente, col territorio in cui noi viviamo. E quindi la parola sostenibilità ha ancora più importanza e rilevanza e ancora più spessore, cioè deve trovare davvero fondamento e sono d'accordo con, con uh, Oscar dicevo. Scalmana che deve essere sostenibile, la sostenibilità deve essere sostenibile perché se diventa una, una strada non percorribile diventa solo una, uno slogan ma di fatto non applicabile, ci mancherà. Torniamo da te Giusy, intanto benvenuto dodo, do, do, Dottor Guido, eccoci qua. Come stiamo innanzitutto? Bene? Bene, bene. bene, bene. È, una, è un periodo eh, di festa anche, anche per le nostre aziende, eh, nonostante però questo... In questo periodo siamo sempre impegnati nelle nostre aziende per, come diceva lei prima, per continuare a garantire l'approvvigionamento e la fornitura dei nostri prodotti e i nostri prodotti che fanno parte, diciamo, che sono la base del sistema agroalimentare e quindi... È che forniscono la materia prima per quanto riguarda tutta la trasformazione, nel mio caso specifico io sono un produttore di latte ecco. e, e, e il latte che produco viene conferito ad una cooperativa eh, di cui sono socio che valorizza il nostro, il nostro prodotto, il mio assieme a quello di altri 60 soci eh, per eh, la produzione del grana padano. Quindi mettete il sole nel grana padano? Esatto, esatto. Mettete il sole e lo mettete nel grana padano? E, Vorrei fare, dire due parole in merito certo. all'aspetto cooperativistico e in particolar modo alla cooperativa di cui faccio parte, che è la cooperativa Latte Indenne. È una cooperativa che raccoglie il latte di 60 soci e che eh, lo conferisce a diversi caseifici e prevalentemente nel circuito del Grana Padano, come dicevo prima. Siamo una cooperativa abbastanza dinamica, rappresentiamo una bella fetta di mercato, eh, soprattutto rapportato al territorio bresciano e siamo una cooperativa molto attenta per quanto riguarda e il benessere animale, infatti tutti i nostri soci sono certificati dal metodo dell'istituto zooprofilattico di Brescia, detto metodo CREMBA, che fa un'analisi, viene annualmente nelle nostre aziende per valutare il benessere animale. Ci sono dei veterinari che vengono all'interno delle nostre aziende per valutare e darci un voto e che ci dice appunto come stiamo lavorando e per darci anche degli spunti e dei miglioramenti sotto questo punto di vista non lo sapevo Giuseppe questo aspetto qui, non lo conoscevo questo aspetto qui i voti e gli esami non finiscono mai neanche per me e per te perché aggiornamento professionale dobbiamo fare anche io e te come consulenti patrimoniali e consulenti finanziari però questo aspetto qui particolare di un controllo, di una certificazione, di una filiera che il sole arriva direttamente nel Gran Padano, come dicevo io però c'è qualcuno che controlla. Esattamente, esattamente. le nostre aziende oltre ad essere impegnate dal punto di vista del benessere animale, come si diceva prima, sono anche molto sensibili a quello che riguarda il, eh, la sostenibilità. E noi da imprenditori vogliamo essere protagonisti in quello che vi, oggi viene definita la transazione ecologica. Abbiamo tutte le carte per poter operare, per poter ulteriormente migliorare il nostro standard di sostenibilità ambientale. Sostenibilità ambientale che si deve, come diceva eh, prima, come si diceva prima, eh, non è solo una sostenibilità eh, di, facciata. di facciata, ma deve essere una eh, sostenibilità misurabile e in qualche modo, eh, in qual mh, ripeto, una sostenibilità misurabile. Eh, quindi eh, deve essere fatta eh, attraverso delle azioni concrete, eh, perché oggi è facile eh, dire eh, darsi delle... Darsi delle degli obiettivi ma servono poi delle, eh, degli interventi e degli, e degli investimenti all'interno delle nostre aziende, investimenti che vengono fatti eh, attraverso l'impiego e eh, eh, gli investimenti in energie rinnovabili e altri diciamo, eh, interventi di tipo ambientale soprattutto per quanto riguarda eh, l'aspetto della coltivazione. Bello questo aspetto qui, torneremo da te. Giussi, quindi tutti i fondi che arriveranno dal punto di vista del PNRR, cioè questi fondi che arrivano dall'Europa, le aziende agricole devono essere protagoniste per ricevere e mettere a frutto questi fondi per moltiplicare gli investimenti, avere nuove assunzioni e ottimizzare la produzione agricola. Cosa dici? Questi fondi sì, avranno sì, questa... Sicuramente abbiamo già detto in altre occasioni che i fondi PNRR avranno sempre come finalità, come obiettivo principale quello che è la sostenibilità ambientale, quindi questo passaggio che è, è, abbiamo già citato, la transizione ecologica piuttosto che la, la transizione nell'ambito dell'innovazione. Nell'ambito agricolo sicuramente questi fondi daranno ancora più spinta a, che sono, a, che è, a quello che è il futuro delle aziende. A maggior ragione periodicamente a rotazione ci sono già dei fondi che danno fiducia e sostenibilità a quelle che sono le giovani aziende eh, gestite e coordinate da agricoltori giovani. Ecco, A maggior ragione in questo ambito i fondi che arriveranno dall'Europa inviteranno e diciamo, interesseranno le aziende agricole a sempre di più a sviluppare e investire risorse nell'ambito non solo prettamente agricolo terreni, lo sviluppo dell'azienda agricola, lo sviluppo dell'allevamento nell'ambito della viticoltura, anche delle viti, nell'ambito di altre situazioni come gli ulivi, insomma tutto quello che è il mondo agricolo, non solo strettamente finalizzato al proprio progetto agricolo, ma anche tutto quello che è ad integrazione, quindi l'ambito energetico, l'ambito della sostenibilità. La eh, sostenibilità passa anche al non eccessivo sfruttamento delle risorse, un'attenzione sempre di più al territorio e alla, a quello che è la, la vera, il vero contesto dove viviamo. Grazie Giussi, torneremo da te a parlare della parola futuro delle aziende agricole, tornerò da te con una domanda specifica, ma torniamo dal Vicepresidente, l'aspetto che, che segue il Vicepresidente che è la gestione del rischio in agricoltura, abbiamo visto i fenomeni molto particolari che sono successi negli ultimi anni da piogge eccessive eh, vento, siccità calamità naturali che si abbattono sul reddito, sulle prospettive dell'agricoltura, quindi la gestione del rischio è entrato dalla porta principale in un'azienda agricola? Assolutamente sì e anche fa parte di quello che sono i programmi futuri della PAC, la politica agricola comunitaria che magari se ne è parlato tanto ed è da circa dal, dal 60, è la linea guida per noi agricoltori ecco, e... L'agricoltura si suol dire ha come tetto il cielo, noi agricoltori abbiamo come non abbiamo il tetto dei capannoni, il nostro tetto è il cielo, quindi questi cambiamenti climatici, questa tropicalizzazione del clima chiaramente comporta per noi, siamo i primi a subirne le conseguenze. E vediamo che ormai eh, il tempo si è tropicalizzato, quindi gli eventi sono diventati estremi. Ecco che allora come Confagricoltura, come il sistema Confagricoltura nazionale, ci siamo dedicati, ma soprattutto qui a Brescia già da sei anni, ci siamo dedicati sotto questo aspetto e abbiamo costituito una serie di delle associazioni ma anche eh, delle, eh, due, due fondamentali associazioni. Un'associazione che si chiama AgriDifesa Italia che segue i nostri soci in quello che riguarda le coperture assicurative classiche sulle avversità atmosferiche ma soprattutto da due anni ci siamo lanciati in una nuova sfida che è la nuova sfida che è quella dei fondi, i fondi sia mutualistici che i fondi IST, ecco, IST è un acronimo che semplicemente vuol dire i fondi sulla stabilizzazione del reddito delle imprese agricole. Questi fondi quindi sono fondamentali, diventeranno sempre più fondamentali a garantire ai nostri soci, ai nostri agricoltori, quello che può essere le problematiche che dovranno affrontare anche nel futuro per la, nella, nella gestione delle loro aziende agricole. Ma il rischio c'è già, è già presente perché a prescindere dal temporale il rischio si chiama anche prezzi. Quindi i prezzi, quello che sta succedendo adesso sul mercato. Del... Sì, sul mercato diciamo ormai la, la globalizzazione abbiamo sempre parlato di globalizzazione anche nel settore agricolo ormai c'è la globalizzazione ormai i prezzi noi non ragioniamo più eh, sulle commodity sulla borsa merci classica che era di Brescia prima o di Milano ma ormai oggi noi guardiamo alla borsa di Parigi alla borsa, alla, oppure al, al Chicago Bordo. No? ecco che quindi questo ha portato questo network, questa comunicazione di, di prodotti ha dovuto anche probabilmente a questa pandemia a un'esplosione di quelli che sono i prezzi delle commodities. Pertanto per dare un esempio, se parliamo <coughs> del frumento, il frumento da un anno ad ora è aumentato circa del 40-50% a livello mondiale. St stesso discorso del grano del grano turco, che è come base fondamentale mm. Eh, come Guido sicuramente eh, sa eh, nell'alimentazione delle nostre bovine da latte teniamo presente che Brescia è la prima provincia agricola d'Italia questo non lo sapevo Ecco, magari Brescia è conosciuta eh, per l'industria, per eh, il turismo, così, ma Brescia è la prima provincia agricola d'Italia come produzione lorda vendibile, chiamiamo noi, PLV. E in questa produzione, chiaramente, la parte del leone a Brescia la fa il settore del... Una domanda per il commercialista, no? Per l'agricoltore, <ride> che, che mi aggancio, Giussi anche a te, l'aspetto del PLV. Pochi sanno leggere un bilancio di un'azienda agricola. Sì. Quasi nessuno dal punto di vista del centro bancario ormai si è perso la capacità di poter analizzare un'azienda agricola? Sì, diciamo che eh, oggi avere, avere un interlocutore eh, che eh, sappia leggere i nostri bilanci eh, eh, è difficile, uno eh, perché i nostri bilanci sono sempre, eh, si distinguono in modo abbastanza evidente rispetto a eh, rispetto ai bilanci diciamo tradizionali Dall'altra parte però ci sono anche delle aziende con eh, dei, eh, dei volumi abbastanza importanti e eh, con attività anche piuttosto dinamiche, quindi eh, il, uh, il rapporto con le banche, il rapporto banca impresa anche per le nostre, per le nostre realtà è un rapporto eh, molto importante. Devo dire però che eh, negli ultimi anni eh, si è riscoperto un po', eh, il, il settore bancario ha riscoperto il nostro settore e ha ricominciato. A eh, creare delle figure professionalmente eh, preparate che, eh, e specializzate, quindi eh, molte banche adesso hanno il settore di sviluppo, eh, sviluppo eh, commerciale dedicato all'impresa agricola. Si sono il credito viene siamo, dagli agricoltori, cioè ci, siamo ci siete anche voi, ci, <ride> ci sono ci ricordate che, che ci siete anche voi. Anche perché oggi eh, l'utilizzo del credito eh, viene, viene in qualche modo anche agevolato da eh, fondi di garanzia, Medio Credito Centrale, Ismea, quindi per le imprese agricole che vogliono investire oggi eh, c'è anche eh, l'opportunità di ricorrere a delle garanzie diciamo, esterne. Grazie, Giusy, sì, però piccolo flash su questo aspetto qui mi ricordo ad esempio anche la rivisitazione di ad esempio le cambiali, le famose cambiali agrarie, Giuseppe, adesso sì, sono ecco, ormai sono desuete, qualcuno ce l'ha ancora, qualcuno no, insomma beh, le vecchie fedi di deposito insomma, esatto. sono strumenti che erano specifici per l'agricoltura e trovavano fondamento nel settore specifico ad esempio i per... fondi rotativi per quanto riguarda l'aspetto vitivinicolo perché sì, la certo. maturazione del vino viene magari prendiamo il franciacorto sul nostro territorio certo. ci vogliono 36 mesi prima che vadano a reddito quindi le forme di grana le certo. forme di, di grana stesso cioè chiaramente ecco diciamo che il settore agricolo è anche molto complesso quindi capisco anche la difficoltà da parte di chi deve valutare l'accesso al credito piuttosto che valutare un, un, definiamolo bilancio ma è un parolone perché nel caso Diciamo sempre che l'Italia è caratterizzata dalla realtà di piccole e medie imprese, ecco in particolare nel settore agricolo troviamo ancora delle ditte individuali e quindi delle realtà di micro imprese e qua sta la difficoltà perché chiaramente non hanno uno strumento cosiddetto definito bilancio che è paragonabile o leggibile come quello che normalmente viene definito bilancio nell'ambito industriale, quindi la difficoltà sta in particolare in questo ambito e in più c'è una fiscalità che è dedicata all'agricoltura, quindi... Tutto quello che normalmente è del mondo agricolo è specifico e eh, eh, davvero eh, dettagliato proprio per il settore agricolo. Ultimamente, chiaramente... Giuseppe, poi tu ti sei specializzata in questo, anche nel, nel seguire parecchie aziende agricole. <ride> no, allora, diciamo che proprio perché io amo molto il settore agricolo, chiaramente eh, mi <ride> propongo come traduttrice, <ride> diciamo come facilitatrice, in ambito di dialogo, perché alcuni miei clienti che sono agricoltori, chiaramente la difficoltà con chi eh, dialoga con le banche è proprio il fatto di riuscire a mettersi sullo stesso livello di dialogo. Questa è la difficoltà, ma devo dire che, come diceva il dottor Guido Arenghi, eh, sicuramente eh, all'interno delle banche ci sono delle figure che si sono specializzate, perché sempre di più c'è lo sviluppo nell'ambito agricolo. E poi veramente... In realtà eh, vediamo davvero molta crescita nell'ambito agricolo e quindi anche le aziende agricole stanno diventando delle vere e proprie aziende strutturate. Con... A... Cioè, sempre di più vediamo proprio una strutturazione. Tornando da te Giusy, eh, dottor Guido? Se, se posso certo. eh, aggiungere eh, anche le aziende agricole... Eh, hanno capito l'importanza dell'analisi eh, dell dei costi e quindi eh, del controllo di gestione e l'analisi dei costi. Eh, soprattutto, eh, come si diceva prima, in un contesto eh, in cui c'è una forte volatilità sia eh, dei prezzi di vendita sia dei dei costi di produzione, oggi eh, riuscire ad avere un controllo di gestione puntuale eh, all'interno della propria azienda può essere, può essere eh, determinante eh, perché eh, i margini nel, nel corso degli anni si sono sempre più assottigliati per noi, quindi eh, dobbiamo essere molto, molto attenti e molto oculati nelle nostre scelte. Anche l'aspetto del controllo di gestione è importante per un'azienda agricola. È diventato un focus molto importante. Esattamente. Al Vicepresidente, una domanda per chi non conoscesse questo aspetto qui della gestione del rischio per un'azienda agricola. Si può rivolgere in Confagricoltura Brescia per avere un approccio, per avere un check-up, chiamiamolo così, dal punto di vista del rischio? Ma, eh, sicuramente sì. Eh, diciamo che Confagricoltura Brescia svolge sua, un ruolo fondamentale, è uno dei ruoli fondamentali in cui i nostri, i nostri uffici, i nostri funzionari sono dedicati a quelli che sono i nostri soci, ma io mi, mi spingo oltre, non solo sono i nostri soci, sono gli imprenditori agricoli bresciani e anche non bresciani nel senso di confagricoltura. Che quello che noi, quello che io personalmente guido tutto il sistema con Unione Provinciale di Brescia, Confagricoltura Brescia, dal presidente all'ultimo funzionario. La, la mission è quella di essere dedicati agli imprenditori agricoli. Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio sempre migliore, sempre più efficiente a quelle che sono queste nuove esigenze che sono state ben elencate precedentemente. L'agricoltura sta cambiando. Le aziende ogni anno in Camera di Commercio, le partite IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio delle aziende agricole, calano circa del 5%. Questo non vuol dire che la produzione bresciana cala, anzi aumenta, questo vuol dire che le aziende si stanno concentrando in funzione delle esigenze del mercato, concentrarsi cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre aziende agricole hanno bisogno di più efficienza nei servizi e di più professionalità, ecco questo credo che sia la missione vera che noi come dirigenti, come operatori di Confagricoltura, Brescia dobbiamo portare avanti nel futuro. E coltiviamo il futuro credo che sia lo slogan ideale che da sempre è la missione che ha dato a Confagricoltura Avete a Brescia. la voce Come cambia parlando <ride> di Confagricoltura, che cuore, che vigore che ci mette a parlare di qualcosa che ci crede veramente. Diciamo che io sono vice bro... Passione passione. Si io, passione. Sono, io sono un agricoltore, poi mi sono dedicato dagli ultimi otto anni a questo che è Confagricoltura. Ma perché ci crediamo? C'è del, del sangue che scorre queste vene, c'è del fuoco, mi fa piacere, Giussi. Però tornando a quello che hanno detto tutti e due i nostri ospiti. L'aspetto molto importante è della protezione del patrimonio e di trasmettere poi questo patrimonio. Quindi il passaggio generazionale, chiamalo coinvolgimento, chiamalo trasferimento del patrimonio, questa diminuzione delle partite IVA, eccetera, è importante avere questo focus. Spiegare agli agricoltori eh, questo aspetto qui? È complicato perché nell'ambito agricolo gli investimenti, gli investimenti veri e propri come fisici sono davvero importanti, quindi la, la, il peso della presenza di terreni agricoli, di fabbricati, cioè di vero e proprio patrimonio, chiama, definiamolo patrimonio immobiliare, è molto presente in agricoltura perché è fisiologico per, la, per lo svolgimento dell'attività. Allora sì, parlerei di coinvolgimento perché è chiaro che bisogna essere coinvolti nel progetto agricolo, ma qui ancora di più si parla di protezione del patrimonio perché bisogna stare attenti a non, a non disperderlo con i vari passaggi in termini di passaggio proprio generazionale. Quando abbiamo la seconda, la terza, la quarta generazione in ambito agricolo bisogna essere molto, molto bravi a pianificare per non fare... Per non, rischiare la parcellizzazione del patrimonio per effetto delle var dei vari passaggi successori e nell'ambito agricolo è veramente un rischio molto importante perché spesso abbiamo che ci sono ditte individuali agricole con i terreni magari di proprietà della persona fisica quindi del soggetto agricolo ma come persona fisica e magari della moglie eh, oppure abbiamo magari delle società eh, agricole ma con i terreni sempre intestati alle persone fisiche cioè la complessità nell'ambito agricolo di pianificare quello che è il futuro dell'azienda per evitare la dispersione del patrimonio che è funzionale all'azienda stessa è ancora più strategico rispetto diciamo a quella che potrebbe essere un altro tipo di attività perché incappare in una lite ereditaria all'interno di un contesto di un'azienda agricola rischia di bloccare veramente la gestione e il coordinamento del business agricolo e quindi questo è importante, ci sono strumenti come il patto di famiglia che aiuta molto perché anche qui attraverso comunque alcuni strumenti che può essere il patto di famiglia, la costituzione di una società di una SRL agricola sono tutti strumenti che permettono anche di poter usufruire di agevolazioni fiscali attraverso il conferimento del patrimonio attraverso anche all'interno ad esempio all'interno di una SRL agricola si riesce ad avere maggiore flessibilità nell'ambito di attribuzione dei poteri dei soci quindi distinguere la gestione dalla proprietà quindi magari i capostipiti che mantengono la proprietà e la conferiscono nella SRL e i figli che invece si occupano della gestione. Quindi si può davvero attraverso i patti parasociali o attraverso lo statuto gestire e regolare meglio questi ambiti che sono davvero importanti e che tutelano l'azienda prima dell'evento eh, triste di una successione. Quindi se ci si pensa prima... In, in, lo diciamo sempre, pensando prima e pianificando prima eh, ci si mette in una condizione di pianificazione ma con una mente lucida che non è offuscata da un'emotività o che non è offuscata da preoccupazione pensando invece proprio al futuro delle aziende agricole. Grazie Giusy, abbiamo qualche minuto ancora per concludere la puntata che è velocissima. Eh, Guido una domanda per quanto riguarda la bioeconomia, quindi tutto il settore che noi abbiamo potuto sviluppare con te, ma le aziende che volessero approfondire il discorso delle energie rinnovabili possono contattarti per fare valutazioni in questo aspetto qua? Ass assolutamente sì, e la, nostra, la nostra associazione può contattare la nostra associazione che ha degli uffici tecnici, eh, dedicati per poter dare, diciamo, eh, i primi, i primi eh, elementi eh, per eh, intraprendere questo, questi, questi investimenti e questa, e queste, eh, questa strada. E la nostra associazione, ci tengo a sottolineare, è stata la prima associazione a credere eh, per quanto, sul, sullo sviluppo delle energie rinnovabili. E ha spinto affinché Partissero gli investimenti nei biogas e attualmente anche nei biometano ha facilitato tutto quello che riguarda eh, l'ottenimento delle autorizzazioni su questi impianti che hanno un iter autorizzativo piuttosto piuttosto complesso e ha creato anche una cultura all'interno dell'imprenditoria dell eh, per eh, quanto riguarda appunto la sostenibilità ambientale ed economica di questi, di questi investimenti. Magari ne faremo un'altra puntata con un focus Volentieri. specifico su questo aspetto qui? Perché abbiamo fatto solo un piccolo volo? Così qui c'è il sito, grazie a Regia di Confagricoltura Brescia, dove ci sono i riferimenti dei funzionari, dei dirigenti in cui potersi rivolgere. Un augurio di buon anno che facciamo, no, qui che è il 29 di, di dicembre da parte del vicepresidente e il sole nel, nel, nel vostro piatto, ma mi diceva un aspetto del il pannello fotovoltaico, cos'è. Ah, BCD... L'agricoltura, c'è sempre un'immagine dell'agricoltura del mulino Bianco. Esatto. Ecco, noi come Confagricoltura in cui crediamo nella scienza. Confagricoltura ha sempre creduto nella scienza e lo dimostra poi l'attualità, cosa vuol dire credere nella scienza, su quello che sta succedendo. E, però come, come, come, come noi agricoltori abbiamo la scienza, crediamo nella scienza, ma abbiamo anche una cosa che ci ha dato la natura, che ce l'ha data gratis, e che è la fotosintesi collofigliana. La fotosintesi collofigliana è un pannello fotovoltaico gratis che prende l'energia dal sole, prende quello che sono gli elementi naturali del terreno, li unisce e ecco... Un, bellissim un bellissimo augurio di buon anno, vero Giuse? Questo qui? Beh, questa è veramente una bellissima immagine di futuro. Quindi <ride> augur auguriamo buon anno all'agricoltura, uh, e a tutti quanti uh, e alla prossima puntata. Arrivederci e buon anno Grazie. a tutti.